tutti ben ritrovati su TG Scuola Bene Comune. Oggi vi proponiamo alcuni punti di riflessione in merito alle più diffuse perplessità sull'esame di maturità e dei rischi connessi all'esame in presenza. Riflettiamoci bene prima che la partita sia definitivamente chiusa. Punto 1. Romanticismi ai romanticoni da salotto tv che piangono per l'emozione negata ai ragazzi e che si commuovono e a Mark vorrei dire che l'impatto emotivo nasceva dagli iscritti, vero esame da stress, dai commissari sconosciuti, dalla vicinanza dei compagni agitati e nervosi, dai professori interni temuti e o amati, dall'incontro a scuola con gli altri candidati a commettere sulle altre commissioni più buone o cattive e soprattutto dalla presenza di amici, colleghi e amori ad assistere alla prova orale. Tutti ingredienti che drammaticamente mancheranno. Quel treno è ormai perduto e non ci si può far nulla. Punto 2. Inutilità. L'esame con la commissione interna, senza scritti, è sostanzialmente inutile. Nel migliore dei casi potrà produrre solo un voto che sarà la sintesi del rendimento scolastico. Una montagna che partorisce il topolino, cioè un risultato che potrebbe essere realizzato facilmente con uno scrutinio, eventualmente integrato da colloqui a distanza. Col solo scrutinio hanno deciso di procedere in Francia, dove gli esami sono una cosa seria ed esistono dai tempi di Napoleone, ma non vogliono esporsi a rischi inutili. Punto 3. Ingiustizia. È ingiusto nei confronti dei ragazzi che a scuola si sono impegnati tanto Vedersi valutati anziché con una media dei voti meritati durante l'anno in condizioni di serenità, con una prova in una situazione di stress inaudito dovuto a un'emergenza senza precedenti, col volto coperto da mascherine, nella solitudine e nella paura di tornare a casa avendo contratto il virus e poterlo trasmettere ai loro genitori o ai loro nonni. E eh no, non si può dire che tanti ragazzi escono in gruppo lo stesso. Se escono in gruppo fanno un'altra cosa sbagliata e due cose sbagliate non si cancellano a vicenda. E se dite che i ragazzi non hanno paura, non li conoscete. Punto 4. Inclusione. L'esame in presenza è quanto di più non inclusivo si potesse concepire esclude proprio i più deboli. Gli studenti con disabilità, con problemi al sistema immunitario, saranno scoraggiati a venire perché più esposti. Chi ha un pay differenziato sarà tentato di avvalersi della facoltà di non presentarsi. Punto 5. Sicurezza. È davvero possibile immaginare quanto segue? Ci sono sei commissari interni con mascherina più un presidente esterno notaio con mascherina e guanti, maneggiare le infinite scartoffie e fare i verbali al pc. E ancora lo studente con mascherina e guanti, gli occhiali protettivi. Tutti poi devono misurare la temperatura con termoscanner ogni mattina e come minimo devono fare uno o più tamponi. Gli ambienti vanno bonificati all'inizio e alla fine della giornata. Il pavimento e i banchi e soprattutto le maniglie delle porte vanno lavati ogni giorno, non parliamo dei servizi igienici. Tutti devono stare a una distanza superiore a un metro L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 1,80 metro Nella stanza deve esserci anche un testimone, sempre a 1,80 metro e ottanta. Dimenticavo, ventilatori e condizionatori sono banditi, perché fanno muovere il virus nell'aria. Quindi tutto avverrà in un caldo umido insopportabile, per cui non riuscirete a respirare io prevedo scene di panico e in qualche caso svenimenti. Punto 6, defezioni. Bisogna mettere in conto la valanga di defezioni che ci sarà fra i commissari per timore del contagio. A torto ragione poco importa, ma ci saranno migliaia di sostituzioni da fare fra disabili, anziani e semplici colleghi spaventati Molto più che in passato, che genereranno un caos inaudito. Come farà l'amministrazione scolastica, in queste condizioni di oggettiva difficoltà, a gestire con efficienza le sostituzioni? Ma soprattutto, dove si troveranno altri 10.000 commissari sostituti pronti a dimolarsi? Punto 7. Raffreddore. Come faremo se durante l'esame uno dei commissari avrà un semplice raffreddore, una linea di febbre, qualche colpo di tosse? Non sarà possibile proseguire l'esame in condizioni di sicurezza. Di certo il Presidente non lo consentirà. Si sostituirà prontamente solo lui? Oppure rimpiazzeranno per prudenza l'intera commissione perché è venuta a contatto col potenziale infetto? O forse si posticiperanno quegli esami di 20 giorni, cioè scaduto il tempo del contagio, se non a settembre, nella sessione straordinaria? Concludiamo adesso la prima serie di riflessioni. Vi invitiamo a seguire la seconda parte auspicando a dare la massima diffusione. Saluti a tutti da Libero Tassella.